Sì, grazie Presidente. Eh, rilevo su questa proposta di mh, deliberazione mh, la presenza di diversi elementi critici. Eh, inizio dai riferimenti normativi che, che vengono elencati nelle premesse del testo, dove ad esempio si cita il Tuel, si cita l'attuale regolamento, quello del 2003, si cita il testo unico in uh, materia di istruzione e mi domando ad esempio perché non venga citato il um, eh, il nuovo codice dei contratti pubblici dovendo eh, addivenire a, ad un contratto pubblico che è quello che regolerà l'utilizzo degli spazi all'interno delle palestre scolastiche. Mi, non, non veng, mi domando perché non venga citato il testo unico per l'edilizia, visto che si presuppone di poter effettuare dei lavori, degli interventi edilizi. E, in effetti il testo si presenta non conforme ad entrambi i, le normative, e, quindi gli estensori secondo me avrebbero dovuto quantomeno vedere queste normative se non magari eh, leggerle o quantomeno capirle. E, tra l'altro è curioso che il, gli stessi estensori poi siano quelli che chiedano la convocazione di un consiglio straordinario proprio per... Mh, Chiedere dei chiarimenti circa l'ambito di applicazione del codice degli appalti agli impianti sportivi comunali e, e alle palestre scolastiche. Ne parleremo giovedì. Ma nel frattempo, dobbiamo votare un, un regolamento che eh, chi lo ha scritto ancora ha, ha, ha dei dubbi da, da chiarirsi sul, sull'argomento. Il testo, tra l'altro, si basa sull'erroneo presupposto che, stia dando, che si stia dando in gestione temporanea l'utilizzo di, di un immobile. Il in in termine, infatti, in effetti può trarre in inganno. centri sportivi municipali si po potrebbe far pensare che l'oggetto sia la gestione di un luogo fisico. In realtà, quello che andiamo a concedere è l'uso di uno spazio per la prestazione di un servizio so sociale, cosa ben diversa, e, e non si tratta di una semplice definizione perché poi all'interno del, del testo, ad esempio gli articoli 5 o gli articoli 12, eh, si prevede l'affidamento esclusivo o prioritario ad associazioni ad esempio e questo tipo di eh, priorità mh, vanno motivate e, e proprio nel, nell'oggetto e nella definizione del, dell'ambito di applicazione del regolamento si può trovare il, questa eventuale motivazione che nel, nel testo che stiamo per votare non, non compare. Ci sono altri problemi, ad esempio per quanto riguarda l'articolo 10, la previsione di un apposito centro di costo eh, dove dovrebbero confluire dei, dei fondi vincolati per determinati utilizzi. È stata effettuata una commissione sul tema, abbiamo invitato la, la ragioneria generale che ci ha spiegato che questo tipo di vincoli possono essere previsti soltanto dalla normativa nazionale oppure da un regolamento di contabilità. Quindi una previsione di tale tipo in un regolamento per l'utilizzo di centri sportivi municipali non può essere prevista. E, inoltre per quanto riguarda i criteri di valutazione delle offerte ci sono altri problemi, ad esempio si viola il principio di parità di trattamento si valuta l'esperienza come un fattore che dà punteggio eh, in particolare l'esperienza si misura in base a questa proposta contando il numero di anni di attività oppure il numero di anni di costituzione dell'associazione questa è anzianità che appunto non, non può essere premiata eh, infine per quanto riguarda il, la classificazione degli impianti sottolineo un, la, la previsione di, in particolare del, dell'inserimento della classificazione degli spazi esterni eh, questo inserimento mh, pare quasi essere messo apposta per raccordarsi con le proposte migliorative inserite nell'articolo 6 e consentire all'operatore privato di vincere un bando per un'area e poi trasformarla in una palestra bypassando tutte le procedure autorizzative. Naturalmente non penso che sia così, però eh, anche qui il, eh, un, eh, evidentemente la, la scarsa attenzione che è stata dedicata a questo tipo di, di problematiche poi crea dei, dei problemi interpretativi che, che evidentemente ci, ci portano a, a esprimere un, un voto contrario su, su questa proposta. Grazie.